e bello a tutti e bello a tutti, oggi vi do il bentornato sulla pre-season mamma mia ragazzi sono veramente hypato per la nuova season se voi lo siete scrivetemelo nei commenti e soprattutto vi invito a scrivermi anche una teoria eh, per la season 2 e mh, parlando di teorie in questo episodio per la prima volta eh, parlo di teorie non mie e mie parlo di teorie in, che ho letto sulla, mie, sulla pagina da cui prendo le informazioni, cioè Fortnite News, che è un canale Telegram, eh, e per, perché parlo delle teorie di altri? Perché non c'è niente da cui, di cui parlare, veramente, c'è veramente, veramente poco, poco, poco, e sono veramente deluso, perché di solito di leaks ne escono tantissimi e ho argomenti di cui trattare nella pre-season, oggi non ho niente. Allora, innanzitutto voglio partire con la collaborazione confermata eh, ieri sera con Doctor Who, che mh, praticamente c'è un codice già rivelato di una mappa creativa in cui se giocate, una volta aver giocato quella mappa, potrete ottenere questo spray a schermo. Che io leggo in inglese quindi TARDIS eh, Scusate la pronuncia Poi Grande sorpresa oh, Ecco qua signore abbiamo Apollo Turbo Minicar Sono ne, di nuovo nel gioco di Fortnite Perché perché dovete sapere che la mappa la, del capitolo 2 Si chiamava Apollo E poi adesso c'è questa Apollo Turbo Minicare e Trophy che non so cosa cacchio servano Però fa figo E volevo metterlo lo stesso Qualcosa con Rocket League in creativa Poi abbiamo, tro cioè, abbiamo trovato Insomma Hanno rivelato eh, La copertina del secondo numero Di Fortnite per Marvel, Marvel Zero War Con Spider-Man, Wolverine E un'altra tizia che non ricordo il nome E in questa copertina ci sono Tre dei sette Fondazione, Lo Scienziato e Attenzione, attenzione, un nuovo membro che è eh, un possibile Geno Ma io Geno penso sia eh, un personaggio riguardante l'ordine immaginario eh, in, Sono più propenso a chiamarlo Origine visto che era stato liccato il nome di questo enigmatico personaggio eh, Tra parentesi è anche una skin comparsa nei survey quindi poco a poco stanno arrivando poi eh, ci sono delle altre informazioni della stagione 2 e cioè il nuovo bus guidabile è un'officina per i se, dei 7 che l'officina era già prevista per la sta, questa stagione la stagione 1 però è stata rimandata per la stagione 2 a quanto pare speriamo perché sono veramente curioso il bus guidabile forse riconducibile al bus della battaglia non lo so quindi poi Tabor Hill eh, che è un ehm, scusate la pronuncia inglese ma è più forte di me è un ehm, leaker non lo conosco bene perché mh, io prendo solo da Fortnite News ehm, tra parentesi c'è il link in descrizione Tabor Hill eh, ha anticipato alcune cose imminenti riguardanti la stagione 2 capitolo 3 lo I potrebbe invadere e prendere in pieno controllo dell'isola. Sta cosa mi fa girare un po' le palle. Eh, poi, un boss potrebbe emergere da terra. Sta cosa. Bella, mi piace. Poi, c'è il teaser rilasciato da Nintendo, che io non ho, personalmente ho visto solo ora, che niente, l'unico teaser rilasciato da Epic Games. Cioè da Nintendo quindi neanche da Epic Games mm, È ufficiale però C'è un tramonto dietro ed è un boost della battaglia Cioè niente di che Come sempre una ricolorazione dietro Poi sempre Tabor Hill Ha um, parlato della collaborazione Ha detto insomma che eh, A quanto pare ci sarà la collaborazione con Doctor Strange Visto che c'è il film uh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness uh, In arrivo Che e secondo me era abbastanza scontato poi eh, c'è un veicolo guidabile con torrette e secondo me è riconducibile al bus perché avevo letto da un'altra un parte che il bus della battaglia poteva avere una torretta ed era guidabile quindi vabbè lasciamo perdere Questo sto fantasticando poi Fre Freddy's coming for you possibile collaborazione con il film Nightmare io non conosco niente di questa cosa cercherò di informarmi più tardi allora invece qua c'è la m, mappa dei terremoti che un po' bene o male si sono verificati e eccetera eccetera dove si verificheranno e poi si vede un cerchio giallo su pinnacoli secondo me questa cosa può dire che pinnacoli se ne va via di nuovo e io sarei propenso per questa cosa poi questa è una notizia un po' vecchiotta veramente vecchiotta Um, la um, gamer penso non, lo, non la conosco Chica che non è quella di FNAF è, è una ragazza che gioca a Fortnite che dice the best season in Fortnite history comes in a week sta cosa vuol dire che la migliore season di Fortnite della, in, nella storia di Fortnite arriva la in una settimana o roba del genere e quindi se è veramente la migliore season io sinceramente non lo so perché cioè, non ho più aspettative su Fortnite ok? Mm, dettagli poi si parla che ci saranno queste cose nella nuova season che sono i carri armati secondo me non è propriamente insieme al bus la cosa più adatta da mettere la grotta del cactus del, del cactus scusate okay. oddio mm, non mi piace questa idea lo sprint tattico che sarebbe una corsa ulteriormente veloce a quella che è già stata aggiunta la doppia deagle che personalmente la deagle già non riesco ad usarla doppia deagle ancora peggio la cassa dei jetpack che potrebbe essere quindi un un nuovo jetpack o i jetpack vecchi, uh, una cassa dedicata solo a quello tipo, uh, gli zaini di Spider-Man: che sono una cassa dedicata solo ai ragni, spara ragnatele. Uh, poi la meccanica delle arrampicate, sta cosa mi fa rosicare perché se l'avessero messa insieme al, alle per um, sparare ragnatele, sarebbe stata la coppietta perfetta per fare Spider-Man uh, su Fortnite. Però vabbè, eh, lo sovrascudo tattico che non so cosa possa voler dire, lo Zeppelin che è un NPC, non so cosa cavolo sia, qua c'è scritto NPC dell'OI, boh. eh, modifiche del veicolo che questa cosa va avanti dalla season 3 capitolo 2, si continua a dire che si modificheranno i veicoli, E io sta cosa non ci credo, come si modificheranno? come viene, si va avanti a dire che un giorno si potranno modificare le armi secondo me finalmente nella season 2 arriveranno perché eh, c'è in ballo sia l'officina di cui ho parlato in precedenza dei, dei sette in cui penso si potranno elaborare nuovi gadget e quindi armi e poi, poi c'è le modifiche del veicolo che secondo me saranno a favore de, dell'ordine dell visto che Um, l'officina è a favore dei sette quindi per... Um, insomma avete capito poi c'è la R termico mitico sarebbe quello... una R um, col mirino però termico e il mitico sarà... poi arco onde d'urto e le lame di Wolverine a quanto pare Wolverine tornerà visto che è anche nel fumetto Zero War quindi ci sta uh, l'oggetto leggendario Shield Aura Cura 50 di scudo per te e la tua squadra si ricarica infinito Questa cosa è troppo OP e secondo me no Lo dico già, non mi piace Oggetto epico Squad bur Burst bur Burst, non lo so come si pronuncia uh, Healer Cura 75 HP per la squadra e si ricarica ogni 3 minuti infinito queste due cose non mi convincono poi Donald Master sempre un po' di tempo fa twittato un'immagine riconducibile a un lego che è il lego che tra parentesi poi adesso vi faccio vedere eh, prima, inizialmente si pensava fosse la trivella OI ma io già, non, da, già a me non, non assomiglia alla trivella OI e quindi si ipotizzava Lego Lego Performance, ma non credo. Infatti è stato trovato il pezzo in questione, twittato da Donald Master. Che è un pezzo appartenente a un set di Star Wars. Che è tipo non lo so, non so di che set sia, però comunque è di Star Wars. Quindi, magari una nuova collaborazione con Star Wars, una nuova season, ci potrebbe stare. Adesso vi leggerò eh, un paio di teorie, quelle che ho ritenuto migliori La guerra tra gli OI e i Sette è ormai imminente E la Slon, o, qua, o qualcuno dell'ordine ha ordinato di distruggere ogni, uno degli avamposti dei Sette Per simboleggiare la scintilla che farà esplodere la guerra E qua sono un po' scettico le due fazioni si scontrerebbero per tutta la stagione possibilmente causando danni in, in, irreparabili nella, nella mappa porco mondo non so legge gli OI oltre alle, alle normali guardie e dai sovrintendenti che ha l'ordine che richiamerà che chiamerà recluterà eh, rec nuovi personaggi da tutti gli universi come ad esempio un personaggio di Star Wars facendolo capire Donald, facendolo. Facci, fa. Ma che cazzo! Che cazzo c'è scritto? Facendocelo capire, Donald Master postando una foto con un modellino Lego di Star Wars ed il clone del cactus, notando che l'ordine immaginario sta dis, disseppellendo il suo scheletro. A sostenere i settici sarebbero paradigma. È eh, quello. Ritornata grazie ai messaggi dello scienziato e personaggi del tutto ignoti da scoprire. Ma, secondo me, è questo, la seconda che mi convince è questa che Partiamo dal presupposto che nella stagione 9 il Mecha fosse dei 7 ed il mostro dell'Oi E qui è sbagliatissimo Il mostro non era degli Oi, il mostro era un personaggio a sé stante, a sé Attirato dalla presenza del punto zero, penso Il Me, perché non, ho non so la storia della stagione 9, ok? Poi invece il in Mecha era a favore dell'ordine perché singolarità lo pilotava. Singolarità va bene che si ipotizza che paradigma sia singolarità ma singolarità faceva parte dell'ordine in quel momento. E quindi il Daily Bugle sicuramente cambierà per la fine della collaborazione e stando ai leaks eh, ci starà. 7's uh, workshop e cioè l'officina dei 7 citata prima non vi suona familiare la cosa? proprio lì si terrà l'atterraggio del Mecha e se la teoria su paradigma e singolarità fosse vera tornerebbero, tornerebbe lei insieme al robot un altro nuovo probabile luogo sarà un centro di recupero stile pozzo season 2 dove si trova il braccio del robot si tenta di aggiustarlo per poi sistemare l'interno l'intero Mecha. Nel mentre Loi avrà fatto un gran bel bucone nei pressi di Pinnacoli. Cosa c'è lì intorno? Il corpo del mostro. Scopriremo che in realtà il corpo e il suo codice genetico sono, sono lì sotto e Loi li userà per ricreare un simile mostro corazzato per sconfiggere i sette. Logicamente l'evento finale sarà Mecha vs Cactus, versione 2. Sta cosa non mi convince per niente. Non è impossibile che si che non è possibile, è già successo che un evento si ripetesse come il caso del razzo però il razzo non era uguale all'evento che c'è stato cioè i due razzi erano comunque degli eventi un po' di... diversi tra loro lo scontro non ci sono tante vie comunque non riesco a vedere attualmente delle tante vie per riproporre in un modo un po' più diverso uno stesso, evento, uno stesso evento come uno scontro tra due giganti insomma, si prospetta un gran, una gran bella stagione con una mappa molto modificata con cambiamenti che non verranno rimossi nell'arco di una stagione secondo me qua Epic farà il flop perché Epic fa sempre il flop in questi casi ora però posso passare alla mia teoria la mia personalissima teoria è che appunto ci sarà una guerra tra i sette eh, e l'ordine immaginario che però andrà insomma adesso sto parlando un po' più con il cuore che quello che spero eh, andrà a far vincere i sette o almeno gli OI vogliono far credere ai sette di... che abbiano vinto perché? perché così i sette abbasseranno la guardia e poi... E potrà attaccare più, eh, in un modo più organizzato e potente gli, ehm, i, i ranghi dei sette che ormai si saranno sciolti ma tutto questo ovviamente nelle season future perché, perché nella season 2 vedremo solo la guerra in cui ehm, ci saranno le missioni della Sloane le missioni di fondazione contro questo vai a sabotare quello insomma secondo me la season sì sarà tema guerra I luoghi della mappa Secondo me il 7 workshop Non verrà eh, messo dove Si trova attualmente Daily Bugle Perché comunque Spider-Man Dà dei numeri Dà tanti numeri a Fortnite Ha dato tanti soldi a Fortnite insomma, E secondo me non possono mettersi lì A bruciare una cosa del genere Secondo me la collaborazione con Spider-Man Andrà avanti per un bel po' Perché lo dico per, perché ci spero perché gli sparragnatelle li adoro, li adoro tantissimo e adoro Spider-Man, quindi vabbè, e niente. Questa è la mia teoria. Uh, il il Seven's Workshop potrebbe trovarsi nel posto in cui c'è la statua adesso perché secondo me uh, lo i. Cercherà comunque di Stimolare i sette alla guerra Perché Distruggere un avamposto dei sette Beh un, po', un pochino Sette un po' Ne fanno a meno Ne hanno tantissimi nell'isola E quindi secondo me Se si mettono tipo a distruggere il santuario O addirittura La statua di fondazione fondazione si incazza E quindi Parte la guerra Invece il workshop potrebbe essere dove si trovano uh, dove si trova i jones attualmente perché um, penso sia un luogo temporaneo i jones e comunque posso è vicino al santuario um, e quindi bene uh, i sette ce l'avrebbero portata di mano secondo me la parte uh, est dell'isola cioè la parte del santuario sarà de dominata dai sette e la parte sinistra da, Cioè quella dove c'è caverna celata In giù uh, Sarà dominata completamente dall'ordine uh, Si scontreranno un po' E poi vincerà uno dei due Secondo me l'ordine Fa vincere apposta i sette Gli fa, cre gli fa credere di vincere Così possono gestirsi meglio la scon la Per sconfiggerli um, Secondo me inoltre Beh Uh, si potrà fare un meccanismo Per il pass battaglia si potrà fare un, Tipo un meccanismo della season 2 Capitolo 2 ma migliorato Perché c'era una falla Nel sistema della season 2 Che tu sceglievi uno Un, un tipo spettro e ombre Sceglievi ombre non potevi prendere spettro E la fine stagione Io avrei fatto che um, Scegli ombre per top Scegli ombre E poi Uh, verso fine stagione ti danno gli stili anche dell'altra parte secondo me ci saranno skin che non abbiamo mai visto in tutto il pass battaglia uh, con certo delle collaborazioni ci potrebbero stare ma non capirei per niente uh, con chi si potrebbero schierare perché mm, sarebbe un po' difficile uh, invece pen penso che si potrà scegliere la fazione con cui schierarsi personalmente sceglierò i sette perché il loro stile per un parere personale perché lo stile dell'ordine immaginario è molto tecnologico forse troppo per i miei gusti e invece i sette sono un po' più sì tecnologici ma apocalittici un po' un po' alla Star Wars insomma e quindi penso che sceglierei 7 o addirittura non comprerei il pass battaglia in quella season solo perché solo perché non si potrà ottenere l'altro stile perché a me io comprerei quel pass battaglia solo se potrei prendere tutti e due gli stili e quindi vabbè e niente eh, penso di aver finito qui eh, spero che il video vi sia piaciuto è venuto un po' lunghetto scusatemi però quando mi viene da parlare parlo e niente ci vediamo ad un prossimo episodio, arrivederci.